ciao oggi vi faccio vedere come trasferire un'immagine una foto di nostra scelta su una tazza in ceramica abbiamo bisogno di pochi prodotti ma indispensabili il prodotto per plastificare le immagini e soprattutto il prodotto per incollare le immagini sulla ceramica che tiene al lavaggio le fotocopie devono essere stampate con una fotocopiatrice laser. Prima di iniziare, leggere sempre molto bene quello che dice il fornitore. Iniziamo a fare i vari passaggi con il transcrill. Importante è lasciare sempre un margine intorno alle foto. Abbiamo abbastanza margine, possiamo mettere sotto un foglio di carta. Il fornitore dice di strati, di farne 3. Io ne faccio 6, così ho una pellicola bella spessa e lasciamo asciugare 20 minuti. Questo prodotto prende i pigmenti della fotocopia. È per quello che è importante che sia una fotocopia stampata con un stampante laser e l'incrosta in una pellicola trasparente di plastica. Mi raccomando, non caricate troppo il pennello di prodotto, bisogna stenderlo bene. fatto il sesto passaggio in diagonale e adesso lasciamo asciugare bene 24 ore. Dopo 24 ore possiamo procedere a togliere la carta dietro. Mi raccomando usate un strofino a cotone Ho un bel pennellino spugna, però non è indispensabile. Potete usare semplicemente le mani. Lasciamo che l'acqua penetri nella carta per 5 minuti e poi andiamo a toglierla. Molto delicatamente procediamo a togliere la carta se non avete il pennello spugna si può fare semplicemente con le mani Bisogna tenere i bordi di carta sulle foto. Lasciate asciugare l'immagine su un tessuto in cotone. Avete visto come è diventata trasparente? Questa procedura di togliere la carta dietro può essere ripetuta diverse volte. L'importante è sempre essere molto molto delicati. Le nostre immagini sono pronte, però abbiamo bisogno di un prodotto indispensabile. Il medium porcellana e mi raccomando sempre leggere bene le istruzioni del prodotto che abbiamo finito di incollare la foto potete pulire il bordo con un coton fioc inumidito un paio d'ore posso continuare il mio lavoro lasciamo asciugare minimo 24 ore e adesso l'ultima tappa ho stampato questa scritta Così la mia tazza è proprio personalizzata. Con un po' di scotch fisso il tutto. Se non vi sentite di farle scritte a mano libera, abbiamo la carta carbone, che serve sempre. Iniziamo dalla parte più facile. Viro, bella puntita. Ecco qua possiamo togliere possiamo farlo anche a mano libera Potevamo scrivere portoricanati o la data anche qui, sarebbe stato originale, ma adesso lasciamo asciugare come dice il fornitore. Procediamo con la cottura, questa procedura ci permette di poterla poi lavare, naturalmente avevo già controllato all'inizio la temperatura e il tempo di cottura richiesto dai due prodotti. Spegniamo il forno e la lasciamo raffreddare. Sono proprio contenta del risultato! Spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto a prestissimo! Ciao!